Villaggio Crespi Data, patrimonio dell'UNESCO dal 1995. Fabbrica e villaggio furono realizzati a cavallo tra 8 e 900 dalla famiglia di industriali cotonieri Crespi. tutelavano molto la vita dei propri operai, tant'è che l'idea era di dare a tutti i dipendenti una villetta con orto e giardino e di fornire tutti i servizi necessari alla vita della comunità, chiesa, scuola, ospedale, dopolavoro, teatro e così via. Crespi era un luogo molto amato dai satanisti, a conferma di ciò un evento del 30-10-2006. Il cimitero, che ne fa padrone del villaggio, fu blindato per atti satanici. Le stesse bestie di Satana hanno raccontato di aver compiuto alcuni dei loro riti proprio qui. Di Crespi pare si voglia far conoscere solo il lato positivo, ma ci sono molte cose che non mi quadrano. Chi è la signora a cui è stato dedicato il mausoleo? Sembra sorvegliare qualcosa Ma che cosa? Fuori dalla chiesa uno stemma episcopale Ma con evidenti simboli satanici A partire dalla croce a doppia braccia La stella a cinque punte Il triangolo blu degli illuminati E ben due gigli La stella a otto punte la ritrovo ovunque. Sui tombini, sulle insegne dei bar, sui zerbini, sui cornicioni delle finestre e sulla vecchia fabbrica. Perché? praticamente nel vialetto del cimitero per non dare fastidio comunque alle case che ci sono a est del villaggio spero di non incontrare nessuna setta come qualche anno fa ci sono dei ragazzi che adesso farò smammare tra un po' gli butterò un sasso così scapperanno <ride> possiamo anche fermarci qui per svolgere l'indagine e cercare di capire bene Antonio Crespi vorrei capire se c'è qualcuno qui presente della famiglia Crespi Wow, Antonio, Antonio Crespi o la moglie? Che ha illuminato il K2, puoi rifarlo di nuovo per favore? C'è qualcuno della famiglia Crespi? tempo qui c'era un cotonificio, una fabbrica di cotonieri. C'è qualcuno che può dirmi come mai il villaggio è pieno di simboli esoterici? Provo a spostarmi più avanti, vediamo cosa succede. Uh. È presente qualcuno qui? Se sì, può accendermi le lucine fino al rosso, per favore? K2 ha brillato poco fa. Puoi passarmi di nuovo vicino, per favore? Brilla. Sei un operaio? Se sì, accendi il K2, per favore. Sei uno dei bambini del cimitero? Ragazzi, stavo pensando se era qualcuno che mi poteva spiegare i simboli esoterici del villaggio. Il K2 ha emesso un segnale, ma proprio debole, debole, debole. Hai poca energia? Antonio Crespi, vi trattava bene? C'è qualcuno che vuole comunicare con me? Ragazzi, c'è poca energia, quindi... Proverò ancora a spostarmi e vedere se succede qualcosa Per adesso il K2 si accende ma proprio lieve lieve lieve lieve Sento dei colpi Un attimo voglio andare a vedere questi colpi cosa sono. Hanno smesso. Non riesco a capire da dove, arrivano, da dove arrivavano questi colpi. C'è qualcuno qui? Se sì, può passare davanti al K2 per favore. C'è qualcuno che vuole parlare con me. Crespi, la famiglia Crespi. Perché su un monumento è presente una grossa signora? Cosa sorveglia dall'alto? Nel cimitero. C'è un operaio che vuole parlare con me per raccontarmi com'era la sua vita qui a Crespi. Maria Gelida. Qualcuno che vorrebbe dirmi qui la vita crespi com'era una volta? Si viveva bene? Signor Antonio Crespi, lei voleva bene ai suoi operai? Vivevano dei massoni qui? Senti, tu. oh, qua dietro. C'erano dei massoni qui? Fino a pochi anni fa qui venivano a fare sette sataniche, vero? È così? Ci sono anime in pena qui o anime trattenute? Io non riesco a sentire nessuna risposta. Proviamo a spostarci.